Salve amici e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi una mod molto particolare, si tratta della Renault 5 GT Turbo Coupe de France 2018 che mi è stata gentilmente offerta da motori nella leggenda, in particolar modo Vorrei ringraziare Luca Lazzalato che mi ha dato questa possibilità di testare per primo questa fantastica auto che sarà presto rilasciata in public release, se non è già il caso, in cui è stato organizzato un mini trofeo di segare, appunto chiamato Coupe de France. Questa Renault 5 Turbo è alimentata con un motore a posizione centrale, posteriore ha dei parafanghi posteriori bodybuilding, e la versione turbo è commercializzata dal 1980 ed è stata sviluppata come auto da corsa civile. Il suo eh, motore da 1.400 cm3 turbo compresso gli ha permesso di forgiare una formidabile esperienza di rally in particolare vincendo il rally di Monte Carlo nel 1981 ho il Tour de Corse nel 1982 e 1985. Ha vinto anche tre volte il Rally di Francia Championship nel 1981, 82 e nel 1984. Questi alcuni aspetti tecnici e un po' di storia di quest'auto, comunque che fa sognare soprattutto gli amanti del vintage. Ha un peso di circa 970 kg, sviluppa 160 cavalli per una coppia di 221 Nm, una velocità massima di circa 208 km h e fa i 0 a 100 in 6 secondi e 6 per una potenza di 6,06 kg per cavalli. Personalmente ho testato quest'auto e non avendo il cambio H, è complicato poterne sfruttare effettivamente le sue potenzialità. Quello che però sono riuscito a capire subito è che effettivamente Luca è riuscito ad ottenere una mod con un algoritmo che viene direttamente dalla Renault, ragazzi. Quindi questa mod vi offre quelle che sono le sensazioni più vicine possibile a quella che è la realtà. Un po' come si è basato la Kunos Simulazione nella realizzazione dei suoi contenuti ufficiali. Infatti all'inizio la Kunos si basava su gli algoritmi che le case produttrici di auto gli fornivano andava con il suo bel computer a testare le auto direttamente in pista e poi cercava di adattare il comportamento fisico dell'auto ed è quello che succede con questa Renault 5 Turbo Europa Cup. E quindi ringrazio ancora nuovamente Luca perché effettivamente questa è, come direbbe Carlo X, veramente un'auto da pelo sullo stomaco, cioè questa auto non perdona assolutamente. C'hai quel senso di leggerezza quando sei sul rettifilo, ma quella, quella sensazione che ti fa rizzare i peli quando devi affrontare una curva e sei troppo veloce, un sottostesso pauroso, che è nella realtà quello che succede è un'auto che è veramente, devi essere un dominatore per poterla portare ai limiti e farne un po' quello che, che vuoi infatti a testimonianza di quello che vi dico c'è proprio uh, le live su youtube sul canale di motori nella leggenda che testimoniano che comunque i piloti devono veramente lottare per poter tenere le auto in pista e soprattutto tenere dei buoni tempi ma questo fa parte della regola di quelle che quelle che sono le auto vintage in cui un pilota si chiamava così perché realmente se lo meritava è un'auto che è eh, strutturalmente molto ben realizzata come dicevo in termini di fisica ma anche l'audio l'audio si sentono i freni fischiare si sente quel borbottio eh, particolare di quest'auto soprattutto nelle scalate in termini di grafica Devo dire che l'interno è quello spartano di un'auto da corsa, manca praticamente tutto e la realizzazione è basica e ci sta tutto. Quest'auto viene fornita con ben 32 livree, alcune sono veramente di ottima qualità, altre un po' meno, ma questo fa parte anche del gioco delle mod. Devo dire ragazzi infine che se vi devo consigliare questa mod dovete assolutamente correre come dicevo la public release sarà rilasciata penso alla fine di questo mini torneo se non è già il caso io vi lascio comunque il link in descrizione per quanto riguarda sia il canale eh, Motori nella Leggenda, che il forum, che la pagina ufficiale, in modo tale da poter chiedere informazioni se siete interessati. Ringrazio nuovamente Motori nella Leggenda e Luca Lazzarato per avermi permesso di poter testare questa mod. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, pollice in su come al solito, non esitate a lasciare un commento qui sotto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris. è tutto, ciao!